Ricordate di rimettere il tappo giusto a ciascun flacone una volta finito di versare il prodotto nero per la resina, bianco per l'indurante. Ora siete pronti per il terzo passo.